Beh, presento il mio libro qui al Salone del Libro, è la prima volta che faccio l'attore regista, quindi per me sono un neofita di questa situazione, è un libro che parla di cambiamenti climatici, di possibilità di soluzione di aziende che in Italia eh, operano in una economia ecosostenibile e anche di come sono diventato un attivista partendo da un mestiere completamente diverso. È arrivato il momento di intervenire il surriscaldamento del nostro pianeta è causato dall'attività umana e dato che siamo noi responsabili di quello che sta succedendo starà a noi trovare delle soluzioni che la scienza ci dice esistono già la tecnologia è già pronta per intervenire Ma il messaggio che voglio dare ai giovani è quello di prendersi il proprio futuro io alla mia età ho 57 anni, parte del mio futuro, gran parte del mio futuro me la sono già vissuta loro hanno diritto di poter sperare e di vivere un futuro su questo pianeta eh, vivibile come, come ho fatto io e quindi... Secondo me adesso è il momento per le vecchie generazioni di fare un mezzo passo o anche un passo indietro e lasciare più spazio ai giovani e al loro diritto di futuro.